Lei ha detto che i cittadini hanno più la tendenza oggigiorno a parlare di persona della notizia, quindi eh, di discutere delle notizie. Come i nuovi media hanno, hanno cambiato il modo di recepire la notizia e, e di diffonderla e come si pone la politica di fronte a questi nuovi media? Eh, innanzitutto eh, abbiamo, i nuovi media hanno spostato di fatto il, il, diciamo, la, la recezione: nel senso che prima davanti alla tv o ai giornali eh, il pubblico era un pubblico indistinto, quindi eh, leggeva o vedeva, ma poi a parte diciamo, parlarne eh, nel, nel salotto domestico non, la notizia finiva lì dura, cioè che è praticamente continuo eh, e poi eh, la possibilità per esempio di condividere notizie, di eh, aggregarsi attorno a una notizia fa in modo che si possa discutere in modo più, più ampio all'interno della, della propria cerchia, ma comunque di eh, avere una sorta di feedback su qual è la notizia di cui si parla. Eh, la politica in questo senso ha delle potenzialità per capire quali sono i, i temi. Purtroppo sia i media tradizionali che la politica molto spesso utilizzano eh, diciamo, il, il feedback del cosiddetto popolo della rete, diciamo, questa orribile espressione, per cavalcarle, cioè in rete si parla di questo allora faccio una dichiarazione a effetto oppure dal punto di vista dei giornali faccio non so, il box con le immagini più rappresentative, um, invece è una grossa potenzialità per capire quali sono i temi non solo di cui la gente parla ma anche i temi che stanno più a cuore alla gente, quindi ci sono delle grosse potenzialità in questo senso purtroppo per quanto riguarda la politica italiana ancora poco poco sfruttate